Ciao, ciao ragazzi, eccomi di nuovo. Oggi cerchiamo di, eh, di esplorare qualche altra parte del villaggio e magari andiamo sulla sul municipio a trovare dove nascondono tutte le cose. Ok? Dai, eh, partiamo. Vai là. Gabbietta per due, una normalmente è qua, cappello normalmente è in mano a questo e l'altro o qui o per terra a destra. Cercate di tenere sempre a memoria uh, gli oggetti dove sono, poi vi diventa molto più facile trovarli e velocemente diciamo così non perdete il tempo questo è il profumo una sarà qua e l'altra sarà lunga non è uguale alla all'altra ecco vedete com'è fatta teschio un teschio qui l'altro se non è dentro la libreria lo troviamo sopra lo troviamo qui eccolo rubino il più facile da trovare eccolo piuma, la piuma normalmente se non è messa qui è messa dentro una di questi, Opala. ecco questa è la prima piuma e la seconda messa qua, lampada, voilà, se non è qua la lampada, qua sulla eccola qua porta cenere uno e il secondo qui la nave facciamo fucile prima fucile normalmente lo mettono o sulla libreria su o se no una qua Se è qui, eccola qua, e voilà. Abbiamo ancora le nave. Una nave la mettono sempre su, e la seconda nave è questa, e ci rimane 2 minuti e 38 secondi. E abbiamo già chiuso questa. Oh, abbiamo vinto. Andiamo a raccogliere un po' di guadagni. ok Ho trovato forse ieri della cosa vabbè. non ci interessa questo per ora chiudiamo andiamo a raccogliere Oppa. questa qui eccola Oppa. vincendo questa come si chiama quel quel volatile là? Questo qui. Il gufo. Noi otteniamo 100% di esperienza per due, così applichiamo, così mentre giochiamo guadagniamo anche oltre. Torniamo adesso ancora al municipio e scopriamo in Facciamo la modalità esplorazione. Cerchiamo di fare un po' più veloce delle altre volte. Così, allora, questa è la fotocamera: profumo, rubino, lente di ingrandimento, la piuma questa volta. Dove è messa la piuma? La piuma, dove l'hanno messa? L'hanno messa... Stati cercando con me? Eccola qua. A volte le cose te le mettono in fronte a te non li vede perché sei agitato. Flauto. Vaso. Eccolo qua. Bottiglia. Corona. Strumento d'ottone sarebbe questo fiocco lampada teschio posa cenere l'hanno messo qui cannocchiale dove l'hanno messo ah, ok cannocchiale l'hanno messo qua bastone è qui bilancia nave, pistola, ghirlanda e qua, disco, se non l'hanno messo qua significa che l'hanno messo qui da, per terra, la sveglia e voilà la mummia, la mummia l'hanno messa qui, in mezzo ai due, ecco questo anche è finito. a prendere un po' di vediamo cosa ci dà qui oh, mi pare che ce l'ho questa però ti danno sempre i regali che c'hai già andiamo a vedere questo gattino cosa ci ha portato mm. perfetto, va bene grazie miccio, miccio bello Abbiamo questa Eh beh, l'ultimo round è vinto sempre da lei Questa non ho ancora capito come funziona Ah, beh. ah è stato vinto da Lomichi Andiamo di nuovo su municipio. Mi sto facendo perdere troppo tempo. Scusate, facciamo in modalità profili. Vai. Modalità profili, allora la lampada. Ok. Mela. Il disco, che quando lo mettono così a volte uno non si rende conto che cos'è comincia a dire che cos'è questo qui con il foro in mezzo uh, questa è la mummia questo è la allora ecco mi e questo è il rubino nell'occhio dell'uomo la bottiglia la bottiglia dove l'hanno messa per terra qua a sinistra telecamera fiocco profumo microscopio qui ecco qua la colomba eccoci questo qua dovrebbero averlo messo qua per lunghezza eccolo qua nascosto qui la garaffa teschio sotto e teschio qua e voilà abbiamo finito anche questa andiamo andiamo in profilo dei flessi adesso Allora facciamo qui non c'è. Questo. Dai, dai, dai. Vediamo qui cosa c'è. Ingrandiamola così vediamo molto meglio e andiamo io vado amo sempre andare in fondo e partire da qua perché riesco sempre a fare di più allora e qui cosa abbiamo? questo tutto c'è uh -huh. questa qui una sigaretta non guasta allora così ecco voilà questa qui la bottiglia Oppa. vediamo qua ci sono quasi tutti cortello. No? Ok, questa. Te li mettono i posti più indispensabili questi qua. oppa Ci manca una ancora, vediamo qual è. Allora questo c'è, questo c'è qui vediamo qua se c'è qualcosa che abbiamo saltato e voilà abbiamo finito questa qui anche perfetto va ragazzi anche questa è finita Adesso andiamo un attimo in modalità notte, terrore della notte. Vabbè, noi qua abbiamo una vecchia eh, lanterna che può scacciare la notte, però io preferisco farla perché così guadagno di più con le modalità. Allora, questo è il corno, uh, clap, clap. Dov'è? L'ho messo qua sopra, uno. Bottiglie, normalmente in modalità notte, vediamo dove l'ha messa qui, eccolo qua, questo si sì, non è l'ha, dietro qui, sono quattro posti dove può stare questo, lampada, normalmente questo viene messo qua se no qua no dove l'hanno messo eccolo flauto l'avranno messo sopra eccolo qua il flauto nascosto su Qui. qua ecco il pennello Gabietta. questo qua eccoci questo qua è... vediamo a vedere dove hanno messo eccola qua facciamo prima la coppa per non perdere tanto tempo la coppa piccola qua l'ha messa fucile dove l'hanno nascosto sopra Oppa. questa pistola rubino Rubino Rubino dove l'ha messo Eccolo qua Questo è E ci rimane solo Allora andiamo a vedere L'hanno messo qua Nascosto qua Avete visto? E con questo abbiamo finito Questo video Speriamo che sono stata un po' utile Non per chi è più bravo di me Ma per chi sta imparando nuovamente. Ciao e al prossimo video.